Ciao siamo, Facenzo e Fausto di Castelflora Piscine, in questo video ti spieghiamo, ti facciamo vedere tutti i passi che adottiamo noi eh, nella nostra procedura per fare il corretto avviamento la prima volta del filtro a sabbia. In questo caso abbiamo installato un gruppo filtrante fluida da 14 m 3 ora, su una piscina Intex 5x10, sulla quale abbiamo anche installato due skimmer fissi, come potrei vedere poi nel corso del filmato. Abbiamo seguito una procedura che guida i nostri clienti da tanti anni al corretto avviamento del gruppo filtrante senza problemi. Abbiamo tagliato gli skimmer, siamo pronti per far partire l'impianto. Allora, noi abbiamo una guida che possiamo condividere con te se ce lo chiedi sul primo avviamento del filtro a sabbia, in questo caso. All'inizio la sabbia che mettiamo è sporca con della polvere eh, dovuta ai processi di macinazione e quindi se tu spari dentro subito l'acqua in funzione filtrazione senza fare dei piccoli passaggi prima no! rischi di dover perdere un sacco di tempo intanto a sistemare perdite in giro a destra e sinistra ma soprattutto a pulire eh, la piscina da tutto il polverone che gli è entrato mi aspetta, aspetta, no, che mi... sì. quindi prima cosa mettiamo il filtro in closed eh, nella posizione chiuso la, la posizione chiuso è presente in tutti i filtri in alcuni filtri tipo quelli della gre la valvola multivie è a 5 funzioni manca la funzione ricircolo in questo caso questa valvola multivide della fluidra è eh, come quella dei filtri Intex o Bestway, ha sei funzioni e in ogni caso la funzione chiusa c'è. Quindi mettiamo la valvola in funzione chiuso. Dopodiché apriamo le due valvole sotto lo skimmer. Chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Stiamo facendo il gioco delle tre carte in modo che defluisca l'acqua e arrivi all'ingresso della pompa consiglio che diamo in questa fase è quella di togliere i cestelli dagli skimmer per via dell'area che è contenuta nei tubi che potrebbe far uscire i cestelli dalla, dalla loro sede e quindi causare poi inconvenienti sul primo avvio. Il passaggio successivo è invasare il prefiltro della pompa. Nei filtri Intex c'è un pomellino che serve per sfiatare, ok? In questo... In questo filtro non c'è, sufficiente allentare come abbiamo fatto già in precedenza il coperchio e poi, quando l'acqua è arrivata a livello serrare bene. Chiudiamo gli altri tappi che ci sono. Questo è un tappo di drenaggio per, per il drenaggio invernale, verifichiamo che non ci siano perdite. Ok, a questo punto dobbiamo far entrare l'acqua nel filtro tramite la valvola Multivie. Noi utilizziamo la posizione N di folle. Quindi c'è una posizione che è centrale, è questa, in questo caso, oppure la si può lasciare in una posizione mista tra una, tra una posizione e l'altra qualsiasi. In questo caso l'acqua sta pian pianino salendo. Eh, se il filtro è posto al di sotto del livello della piscina, eh, sta salendo all'interno del filtro e va a riempire piano piano il nostro filtro a sabbia. Nel frattempo noi possiamo anche aprire le valvole Plunger, per aprire le valvole Plunger bisogna stringere bene la ghiera e aprire il lucchetto in posizione aperto. Stessa cosa sulla valvola di mandata numero 2. Okay. Un altro accorgimento che eh, potrebbe essere importante soprattutto se non avete gli skimmer fissi. Se non hai lo skimmer fisso ma se hai uno skimmer galleggiante come puoi vedere si vede meglio qui. Questa valvola è leggermente obliqua Qui si forma dell'aria, quindi a volte, ecco. Se tu inclini la valvola, esce dell'aria. Ok, andiamo a farlo dall'altra parte. Per agevolare l'uscita dell'aria, inclini la valvola, ok, ed esce l'aria. Sì, questo punto è molto importante se non installi lo skimmer fisso, ma eh, installa invece un skimmer galleggiante che in questo caso sarà il ramo di aspirazione se dovesse rimanere dell'aria all'interno di questa tubazione o comunque in prossimità della valvola la pompa andrebbe in cavitazione subito andando a svuotare il cestello per filtro della pompa ok in questa fase possiamo già controllare se ci sono delle piccole perdite evidenti il filtro se è riempito ce ne accorgiamo perché esce l'acqua dalla valvola di scarico dal tubo di scarico rimettiamo il filtro chiuso. ok a questo punto normalmente noi ci prendiamo un minutino per fare il giro di tutte le tubazioni per verificare che sia tutto chiuso bene che non ci siano perdite evidenti quantomeno ok sembra che tutto funzioni bene possiamo ora avviare il filtro a sabbia ma all'inizio sempre per fare in modo che, eh, di poter fare un'ispezione controllare che funzioni tutto bene noi il primo avviamento lo facciamo nella posizione ricircolo in questa posizione l'acqua entra nella pompa passa dalla valvola ma non entra nel filtro se ne va subito nelle bocchette di mandata nel frattempo avrai notato che questo cestellino si è svuotato, quindi possiamo allentare ancora ok, far uscire l'aria per agevolare la partenza Sì, però Fausto, come sai, non tutti i filtri hanno questa posizione di ricircolo quindi come bisogna fare? Beh, allora, se come i filtri della Grea, ad esempio, non hai la posizione di ricircolo salti questo passaggio e avvii il filtro in risciacquo vedrai che il, al punto successivo questa funzione è importante perché è come se tu attaccassi la pompa direttamente in aspirazione in mandata durante l'avvio ti permette di aiutare la pompa a invasarsi meglio perché non ha da passare tutta la l'acqua all'interno del filtro e puoi cominciare, escludendo una piccola parte dell'impianto, a verificare che sia tutto a posto. Quali sono le altre funzioni che potrebbero essere necessarie durante il corso della stagione eh, per la funzione di ricircolo, Vince? Sì, quella di escludere momentaneamente il filtro, in caso di un guasto, di una, una perdita localizzata sulla guarnizione sul coperchio. Oppure magari ti sei dimenticato di fare il cambio sabbia, quindi metti la posizione di circolo, l'impianto funziona, il prodotto chimico bene o male viene distribuito in piscina e poi con calma vai e recuperi il mezzo filtrante da mettere nel salvatore. Può capitare, potrebbe capitare anche, che il filtro per qualche anomalia faccia entrare della sabbia in piscina. In quel caso di solito capita il 15 di agosto, la domenica, quando il 15 capita di domenica, quindi tutto chiuso, beh, quel giorno lì comunque metti in ricircolo e poi far funzionare l'impianto, eh, diciamo a metà, senza la filtrazione però, con un po' di girazione dell'acqua. Questa pompa non ha un timer, funziona con la corrente, quindi abbiamo aperto le valvole, possiamo ora attaccare la corrente per verificare se funziona la pompa. La pompa si è accesa, si sta invasando, andiamo a controllare se gli skimmer lavorano bene. Oh, Questo skimmer lavora male perché il cestellino si è ribaltato. Adesso lo sistemiamo. Oh forza, ma dovevi togliere il cestello? Eh hai ragione, mi sono dimenticato Vincenzo. Okay. Questo skimmer per il momento lavora bene. Andiamo a vedere dall'altra parte. Ok, anche da questa parte il cestellino si era rovesciato come vedi il nostro sistema skimmer funziona già bene si sta beccando già tutti i moscerini perfetto andiamo a vedere la pompa la pompa è invasata bene il cestello prefiltro è completamente pieno d'acqua possiamo fare adesso le manovre di lavaggio per poter azionare il filtro in modalità filtrazione ok spegniamo la corrente dopo la funzione di ricircolo Facciamo un primo risciacquo, ok? O oh, Vince, ma perché non facciamo subito un lavaggio invece di fare il risciacquo, tutte queste menate qua, tutti questi pippozzi? Sì, perché è vero che abbiamo invasato bene prima il filtro per far sì che appunto si riempisse bene. Però se facessimo subito un contro il lavaggio, ci, ci sarebbe il rischio che l'acqua potrebbe defluire a singhiozzi e quindi magari buttare fuori più sabbia del, del, del dovuto. Esatto. Col risciacquo l'acqua gira dall'alto al basso riempie il filtro anche se al primo ovviamente non dovesse essere completamente pieno non fa niente in quella fase lì si riempie solo che a differenza della filtrazione al posto che andare in piscina l'acqua va nello scarico e come vedrai adesso eh, che lo facciamo insieme a te noterai che essendo la sabbia molto polverosa in questa fase comunque nonostante non si faccia il lavaggio l'acqua di scarico è molto sporca quindi risulterà efficace in questa fase gli diamo la prima pulita alla sabbia Accendiamo la polpa, esce acqua sporca, polverosa, nella funzione di risciacquo, l'acqua gira all'interno del filtro, attraversando la sabbia dall'alto al basso e quindi non dovrebbe uscire la sabbia, in effetti è solo acqua. L'acqua è tornata pulita, possiamo fare un lavaggio, quindi da risciacquo passiamo a backwash contro lavaggio a questo punto l'acqua gira al contrario all'interno del filtro e si dovrebbe dovrebbe pulire la sabbia vedi l'acqua si sporca nuovamente perché sta pulendo la sabbia andiamo avanti col contro lavaggio fino a che l'acqua non diventa bella pulita come vedi ci sono per terra degli anelli di sabbia lo vedi bene dallo spioncino perché è normale che in questa fase soprattutto durante i primi controlavaggi fuoriesca un po' di sabbia ok, a questo punto possiamo rifare un altro risciacquo quindi spegniamo la pompa ruotiamo la valvola multivide nella posizione risciacquo Dice, ma perché dopo il lavaggio, se l'ho già fatto prima il risciacquo, devo fare ancora un altro risciacquo? Eh sì, perché nella fase di lavaggio l'acqua va, mpa, va, mpa, va, va, va, va, va, un va. E perché non c'è questa cosa? Si sente male, no, è concentramento. Percorre il letto filtrante dal basso verso l'alto, per eh, portare su tutto lo sporco che ha, diciamo, incamerato nella fase di filtrazione. Quindi per evitare che poi in fase di filtrazione tutto questo sporco va, possa andare a intrufolarsi nei vari, nelle varie parti dell'impianto fino ad arrivare in piscina o otterrare le bocchette della dimandata, sempre bene fare l'operazione di risciacquo che, che va a livellare, che va a riposizionare il letto filtrante scaricando però quell'acqua sporca. Noi per far capire questa, questa dinamica ai nostri clienti diciamo ma quando lavi i panni che li insaponi quindi fai il lavaggio li insaponi immaginati che li stai insaponando non è che poi dopo li strizzi, eh no prima li risciacqui quindi anche nel filtro a sabbia per ricordarti, per tenerti in mente questa dinamica prima lavi, poi risciacqui e poi dopo puoi andare in filtrazione che sarebbe l'equivalente di strizzare e stendere i nostri nei panni facciamo ripartire la pompa e facciamo defluire l'acqua in scarico fino a che all'interno dell'ampollina non spariscono tutti i granellini ok, l'acqua sembra essere tornata bella pulita questa operazione è più veloce. Eh, ovviamente anche in questa fase è bene fare una precisazione: perché non tutti i gruppi filtranti hanno uno spioncino per verificare l'acqua la, di scarico, però, più delle volte abbiamo il tubo di scarico lì a portata di mano e si può andare lì fisicamente sul posto a vedere l'acqua di scarico come Molti clienti ci chiedono quanto tempo devo tenere il lavaggio, devo tenere la funzione lavaggio attiva, quanto tempo la funzione risciacqua in linea di massima, la funzione lavaggio porta via più tempo perché in quella fase la sabbia deve proprio come ribollire diciamo, eh, per portare in superficie tutte diciamo, le impurità, nella funzione risciacqua è il, la dinamica è più veloce perché si fa in un attimo. Si assesta il letto di sabbia, comunque sia, guarda la qualità dell'acqua che esce. Almeno far funzionare 30 secondi perché a volte sono con i clienti che mi dicono: eh No, ma fate andare, è limpida, ho oh, spento. appena accendi la pompa in ogni funzione, nei primi secondi l'acqua è pulita, poi subito dopo si sporca e nella funzione del lavaggio ci metterà più tempo in quella di un po' meno ma in ogni caso a un certo punto la qualità dell'acqua migliorerà quando sarà sufficientemente cristallina quello è il momento di spegnere la pompa e cambiare fase e a questo punto possiamo spegnere la pompa ruotare la manopola della valvola in posizione filtrazione e accendere la pompa in questo caso l'acqua viene direzionata direttamente in piscina, finalmente, senza che in piscina vada lo sporco della sabbia. Eh? Ecco fatto, non dimenticare di chiederci via, via WhatsApp, via mail, via Messenger, la nostra procedura, te la condividiamo volentieri senza nessun limite, senza nessun problema. Se ti è piaciuto questo video, mettici un like e ricordati di iscriverti al nostro canale se ancora non sei iscritto e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui futuri video che pubblicheremo. Noi, nel frattempo, ti promettiamo di limitare al minimo i pippozzi, eh? qualche cosa ci andrà perché ci sono degli argomenti che sono un po'. Poi vincere sa un ciao alla ciao. prossima